Spazio ai ritmi reggae e ska sul palco del Trivento Music Festival. Le radici nel cemento e i meganoidi saranno le band protagoniste della Kermesse giunta alla terza edizione, in programma il 12 e 13 agosto in Piazza Calvario. Si parte dunque sabato 12 con il concerto delle radici nel cemento. Formazione romana, con allattivo circa 25 anni di concerti e 10 album. È una delle band di punta del panorama regaesca nazionale ed internazionale. Vanta collaborazioni con Charlie Anderson, Laura Aitken, Fermin Muguruza, Roy Pace e tanti altri. Ad ottobre uscirà il loro nuovo album, 7, album dal suono reggae pieno e coinvolgente. Domenica 13, invece, sarà la volta dei Meganoidi, band genovese con un'anima ska, ma dalle forti influenze punk e rock progressivo. La band è ormai al ventesimo anno di concerti ed ha all'attivo 6 album, molte demo, tra le quali ricordiamo per Roy VS Municipale, composta da 5 canzoni ska, 4 in italiano e 1 in inglese, e 7 con tra le quali quella che ha avuto un maggiore successo, Z Reticoli. Ci sarà da ballare e da divertirsi, saranno presenti anche stand enogastronomici annunciano gli organizzatori. Il festival è patrocinato dalla città di Trivento e dalla regione molise.